Salve e bentrovati alle previsioni del tempo di lunedì 3 agosto 2020, giornata successiva alla persistenza di correnti atlantiche in introduzione dai settori Doltralpe nord-occidentali. È pertanto prevista nuova carica iniziale al maltempo occupante l'area continentale, in particolar modo al segmento ligure-piedimontese ed in discesa dal confine tirolese fino alla conca del golfo triestino orientale. È probabile che si aggiunga nuova attività elettrica in accompagnamento al manto di rovesci in espansione nelle ore mediane del mattino. Tali fenomeni si prevedono in concentrazione ad oriente del capoluogo sabaudo ed in forma sensibilmente più lieve sull'intera isola della Sardegna, per poi abbandonare completamente il settore. A scapito di foschie in entrata dall'altra isola tirrenica, sulle regioni condividenti l'Appennino centrale ed il Salento, e, sebbene in prevista moderazione, è altamente probabile il trasferimento del maltempo settentrionale in direzione di Scirocco, il quale è previsto in incontro alle correnti ascendenti in direzione diametrale al grecale appenninico ed il levante sardo. Prevista variabilità invece nelle regioni interessate dai rovesci ed il mantenimento di moderata variabilità con prevalenza di maestrale spirante sull'isola siciliana la quale separa i poco mossi bacini interni dal più sostenuto movimento delle acque periferiche in ogni settore, escluso l'Adriatico Centrale nonostante il previsto temporale nel vicino Golfo Settentrionale. Massime in media variazione con significative registrazioni al ribasso nell'arco Adriatico Settentrionale interessato dalle perturbazioni così come nei rispettivi rilevamenti in relazione alle previsioni delle temperature minime. Un saluto ed un augurio di buona giornata.